Le campane stradali per la raccolta del vetro costituiscono un assoluto controsenso in un territorio che ha adottato il sistema di raccolta porta a porta. Questo sistema dà vantaggi rispetto alla raccolta stradale proprio perché evita il fenomeno del conferimento selvaggio effettuato dai cittadini. La campana, nella mentalità popolare e poco attenta alle questioni sociali, è associata a un punto di raccolta. E il cittadino è portato a pensare che dal momento che qualcuno passerà a raccogliere il vetro nelle campane, porterà via anche i sacchetti selvaggiamente depositati intorno al contenitore. Inoltre, il lancio delle bottiglie in vetro all'interno della campana spesso ne provoca la rottura, rendendole non più totalmente riutilizzabili, in quanto i piccoli pezzi frantumati sono scartati al vaglio delle apparecchiature di recupero. Questo che vedete è uno stralcio del contratto stipulato dall'Igiene Urbana con il nostro Comune, ovvero la parte relativa alla raccolta porta a porta. Leggiamo. Estensione all'intero territorio comunale del servizio di raccolta domiciliare porta a porta. L'azienda, quale servizio aggiuntivo, in un'ottica di ottimizzazione futura dello stesso servizio, ha inteso progettare l'estensione del servizio di raccolta differenziata denominato porta a porta all'intero territorio comunale. Continuando, nel contratto è esplicitamente indicato il vetro tra i vari materiali che sono oggetti della raccolta domiciliare. La freccia indica appunto il vetro tra gli altri materiali. In un'altra tabella del contratto è riportato il calendario settimanale della raccolta. Nell'ipotesi proposta dall'azienda il vetro sarebbe raccolto nello stesso giorno dell'umido. Nel mese di agosto del 2013, con la stipula di un contratto aggiuntivo che recepiva integralmente la proposta iniziale, nel comune si dà finalmente il via alla raccolta porta a porta. All'atto della presentazione del metodo del porta a porta e del calendario di conferimento per il cittadino, ci fu una riunione con i cittadini e i rappresentanti delle associazioni locali. In quella sede, il rappresentante dell'azienda riferì che anche le campane sarebbero state presto rimosse non appena risolto il problema burocratico con la provincia, che a quell'epoca gestiva ancora il servizio. Infatti, il calendario di conferimento non riportava alcun riferimento al vetro. La giornata del mercoledì era stata prevista di scarso impegno perché prevedeva solo la raccolta del multimateriale, ossia plastica e metalli. Fu lo stesso dirigente di allora ad annunciare che non appena sarebbero stati risolti i problemi con la provincia, si sarebbero rimosse le campane. All'epoca era la provincia a occuparsi di questo materiale e della sua raccolta. Dunque anche il vetro entrava ufficialmente a far parte dei materiali oggetto della raccolta differenziata. Il giorno della raccolta sarebbe stato lo stesso di quello previsto per il multimateriale. Presenti alla riunione e relatori da parte dell'ente furono il dirigente Scarpolini e il vice sindaco Cantore. Vediamo ora qualche dato statistico. Nel corso del 2014 il vetro differenziato attraverso le campane stradali raccolto dall'azienda è ammontato complessivamente a 629 tonnellate. Una media mensile di 52,4 tonnellate al mese. Il minimo si è registrato nel mese di gennaio, quando sono state raccolte 34 tonnellate. Il massimo, con 80 tonnellate, si è registrato nel mese di luglio. La media complessiva settimanale è stata di 12,1 tonnellate. I documenti ufficiali riportano che ad Ardea vivono 22.300 famiglie, se dividiamo le 12,1 tonnellate per il numero di famiglie otteniamo un risultato di 0,54 kg di vetro a settimana, pressappoco il peso di una bottiglia. Il dato rimane pressoché costante anche nel mese di luglio perché a fronte di un aumento della quantità di vetro conferito sono di molto superiori le persone che soggiornano nel territorio in quel periodo. Questa modica quantità settimanale può essere agevolmente raccolta il giovedì mattina insieme al multimateriale che notoriamente non è mai conferito in grande quantità. Dal momento che il vetro è fonte di ricavo per l'azienda, la raccolta porta a porta realizzerebbe un ulteriore vantaggio. Il vetro deve essere separato per colore dalle aziende che lo recuperano e questo è conveniente fino ad una certa pezzatura, Frammenti troppo piccoli sono scartati e costituiscono un aggravio di costo perché non differenziati. La maggiore qualità del prodotto raccolto con ferito integro offrirebbe un vantaggio economico della vendita stimabile fino a un 25% in più rispetto a quello attuale. Per gli utenti che producono quantità considerevoli di scarto in vetro, come i ristoranti e i bar, esiste la comoda possibilità di prevederne il conferimento presso l'isola ecologica, anche se attualmente questa è momentaneamente sostituita dalla raccolta nella giornata ecologica in via Bergamo.